Grazie Presidente. Innanzitutto eh, mi fa piacere che le forze di opposizione abbiano eh, diciamo, eh, deciso di sottoscrivere la mozione presentata dalla maggioranza che, eh, eh, come è stato già detto, in qualche modo eh, fa proprie eh, alcune richieste eh, delle opposizioni in particolare sulle urgentazioni di alcune pratiche in itinere nel dipartimento urbanistica. Ritorniamo nuovamente a parlare del tema delle affrancazioni eh, come tutti ricorderete quest'aula ha votato la delibera 116 2018 che ha fornito indirizzi per ehm, diciamo ehm, individuare una nuova modalità di calcolo del corrispettivo dell'affrancazione del, del prezzo massimo di cessione e locazione per gli immobili dei piani di zona. Eh, ritorniamo a parlarne perché dopo l'approvazione della nostra delibera e grazie anche a un lavoro portato avanti da Roma Capitale nei confronti diciamo, del, del Parlamento siamo, eh, abbiamo visto diciamo, l'approvazione della legge numero 136 del 17 dicembre 2018 che è entrata in vigore il 19 dicembre, eh, che è intitolata conversione in legge con modifiche del decreto legge 23 2018 eh, numero 119, che riguarda proprio disposizioni eh, in materia fiscale e finanziaria. All'interno di questa legge è stato votato un emendamento che ha modificato il comma 49 bis dell'articolo 31 della legge 448 del 98. All'interno di questo emendamento viene fatto chiarime, chiaramente, eh, rimando ad un decreto ministeriale, un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che eh, dovrebbe eh, identificare una modalità di eh, calcolo del corrispettivo della francazione che sia unica per tutti i comuni d'Italia. Questo ci sembra una posizione corretta perché quando una legge entra in vigore sarebbe anche opportuno che i comuni abbiano delle indicazioni precise di come questa legge va attuata. Quindi noi ci aspettiamo che questo decreto effettivamente arrivi e arrivi in tempi brevi nonostante ciò però noi dobbiamo dire che siamo qui ad amministrare e dobbiamo continuare a dare risposte ai cittadini che hanno le loro pratiche ancora depositate al Dipartimento Urbanistica in una fa varie fasi di avanzamento in istruttoria eh, con la nostra delibera 116 avevamo dato disposizione che queste, in alcuni di questi casi era addirittura necessario fare un ricalcolo per ad aggiornare adeguare eh, i calcoli fatti alla nostra ultima delibera. Non possiamo quindi ulteriormente bloccare gli uffici in attesa del decreto ministeriale e quindi sostanzialmente con questa mozione noi impegniamo l'assessore competente a dare mandato al direttore del Dipartimento di autorizzare la prosecuzione della lavorazione di tali pratiche e di addivenire quindi alla stipula delle convenzioni eh, di affrancazione procedendo con la determinazione degli importi in base alla nostra delibera 116 2018 e confermando quindi gli indirizzi che quest'Aula si è già eh, data. Inoltre ovviamente eh, saranno, dovranno essere fatti salvi i doverosi conteggi che poi potranno eh, rendersi necessari nel momento in cui avrà eh, luogo, verrà emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. E... Inoltre, come dicevo, eh, recependo anche le richieste delle opposizioni, abbiamo inserito nella mozione un nuovo punto che prevede la riattivazione della procedura di affrancazione, eh, dando ehm, e riconoscendo quindi priorità eh, sia nella fase del provvedimento che in quella di sottoscrizione della Convenzione per coloro che hanno i rogiti in scadenza, cioè quelle persone. Che eh, eh, attendono già da tanti mesi eh, questa, eh, di poter affrancare la loro abitazione per poterla poi vendere al libero mercato. Quindi eh, ci aspettiamo, ci aspettiamo con, che con questa eh, mozione eh, venga recepita e che gli uffici possano quindi procedere attuando i calcoli della nostra delibera nelle more che venga emanato il decreto. Grazie.